Nel segno facciamo comunità nel segno eh. Eh. voi ricordate ne abbiamo parlato in lungo e largo i segni parlano e eh, eh, sono importanti. Vedete, già così, se qualcuno dovesse cadere, tranne se cado io mi trovo a terra, quando fanno una corsa i primi, però se cade uno di voi comunque cade sull'altro e quindi non, cada, non cade completamente a terra, eh, quindi c'è l'altro che, che, che, che sostiene. Eh, se vi ricordate c'è una scena molto bella nei Vangeli, no? quando Gesù invia i discepoli in missione, dice il testo li inviò a due a due. Eh, proprio ieri un ragazzo mi chiedeva perché questo fatto a due e due e cercai poi di spiegare un po' così però poi disse anche un'altra cosa eh, al di là delle spiegazioni diciamo più teologiche che poi si possono dare a quel brano Arturo Sant'Agostino dice due perché due sono i precetti dell'amore quindi i due ricordano questi due precetti però sapete queste sono quelle, le cose eh, per i professori le lasciamo a loro io ho diciamo molto semplicemente questo perché quando sono due persone l'altro eh, quando si è in due è più faticoso perché se io sto da solo, io ho il mio passo. Eh, sono abbastanza veloce quando cammino. Se sto con qualcun altro, io devo o rallentare o avanzare il passo. E quindi mi devo adattare anche a lui, lui deve adattarsi a me. E nell'annuncio del Vangelo la cosa più importante e più bella è questa. Non tanto quello che si possa dire, ma il fatto che in due testimoniano di, di aspettarsi l'un l'altro. Si racconta che un giorno San Francesco eh, chiese a frate Leone, dice, andiamo giù nel paese a fare la predica. E scesero nel paese a fare la predica. Iniziarono, scesero giù al paese, fecero il giro e tornarono poi al convento. E Frateleone disse, ma padre Francesco è la predica? Dice, l'abbiamo fatta. Ma io non metti niente. Dice, il fatto che insieme abbiamo camminato per il paese, già quello è una predica. E allora, lo stare insieme, per quanto possa essere bello, poi è anche difficile in certe situazioni veramente è più facile ma è meglio che tante volte lo diciamo cose, no? se faccio da solo, faccio prima e non va bene così non va bene così e nelle tecniche di gruppo, soprattutto con i ragazzi ma non solo con i ragazzi, anche per gli adulti eh, Dice: allora, allora mh, bisogna preparare questa cosa chi la prepara, dice questo gruppo qui poi nel gruppo dice Me la vedo io e poi diciamo, che abbiamo fatto insieme, così facciamo prima. No, meglio che si perda tempo e c'è pure una cosa storta, però che sia il frutto di tutto il gruppo, che non di una sola persona che è poi perfetta. Non ci è chiesta la perfezione, ci è chiesta la comunione. E eh, la comunione sarà perfetta in paradiso. Allora su questa terra noi camminiamo per questa pienezza della comunione. Tanto è vero, vedete, camminiamo andando incontro a colui che dà del senso alla comunione quando andiamo a fare la comunione. Eppure lì, per almeno una volta, ma adesso generalmente la comunione si fa in fila per uno. Una volta pure, se andava alla comunione, si stava in due, uno a fianco all'altro. Eppure, questo, anche qui il segno: no? si, si va insieme alla comunione, non in fila indiana. Ora, quando si va alla posta, si va da una parte, no, avete visto? Rispettare la linea gialla per rispettare la privacy e quindi noi stiamo indietro perché non ascolta quello che lui dice poi vicino all'altro per la comunione non è così Alla comunione non c'è una privacy che bisogna anzi nella comunione quanto più so ma non per la curiosità è quanto più so per farmi carico poi della persona io durante i miei studi ho studiato a Roma per un anno dei Benedettini e ho notato una cosa particolare che poi sono andato a trovarla, loro ce l'hanno proprio nella regola Sapete, i benedettini quando stanno a tavola in generale hanno sempre il silenzio, hanno poi solo brevi momenti di ricreazione, soprattutto dopo pranzo e dopo cena. E non tutti e ce l'hanno, solo poi alcuni particolari. E allora a tavola chiaramente non parlano in silenzio con la preghiera, poi c'è uno che legge dei dei, dei monaci e l'altro mangiano in silenzio mentre ascoltano la lettura. Il monaco che legge e quelli che servono, che sono pure dei monaci, mangiano alla seconda tavola, così si chiama. Quando gli altri hanno finito, loro poi mangiano. E ho notato una cosa che se durante il pranzo un monaco ha bisogno di qualcosa, che gli manca qualcosa, lui non lo può chiedere cioè lui non può chiamare dice, vedi mi manca il formaggio, mi manca il sale non lo può dire il monaco che sta a fianco vede che cosa gli serve e quello che sta a fianco lo deve chiedere per lui è meraviglioso questo perché non è che lui che ne ha bisogno lo dice dice vedi ho bisogno di questo chiedilo per me no è l'altro che deve essere così attento a quello di cui ha bisogno e lo deve chiedere per, sapete cioè non lo può chiedere per lui per l'altro lo deve chiedere è meraviglioso questo pensate se fosse così anche per noi cioè dovrei essere così attento al bisogno dell'altro che l'altro, ma del resto Gesù lo dice nel Vangelo, vi ricordate? Gesù dice così, se mentre sei in strada col tuo compagno e lui ti chiede il mantello tu dai anche la tunica se ti chiedi di fare un miglio tu fanno due cioè quasi a dire, Gesù dice, quello che l'altro ti chiede è sempre meno rispetto a quello di cui veramente ha bisogno. Quindi tu lo dovresti prevenire in quello che lui ti chiede. E' veramente, come abbiamo visto la volta scorsa, adesso lo riprendiamo, gli occhi aperti. E, I nostri occhi purtroppo sono poco aperti. O perlomeno sono aperti solo sui nostri bisogni. E poco si aprono sui bisogni degli altri. E questo penso sia forse uno dei drammi più grandi della nostra vita. Io forse penso che quando ci confessiamo, no, Dice, ma che peccato ho fatto? bestemmia così? Io penso che, che forse il peccato più grande che non sappiamo più guardare. Forse questo è il peccato veramente che noi dobbiamo iniziare ad accusare in confessione. Non vedo più i fratelli che stanno accanto a me non vedo più bisogno degli altri, vedo solo i miei bisogni e eh, li vedo così forti, così prorompenti che addirittura poi metto da parte tutto ciò che poi mi sta intorno affinché io possa riuscire in quella realtà proviamo a pensare ai nostri bambini eh, noi l'abbiamo sperimentato perché siamo stati bambini eh, quando si vuole qualcosa che cosa si fa per non ottenere quello che uno vuole? quanti meccanismi e stratagemmi noi portiamo poi lì in essere per avere quello che vogliamo? l'egoismo chiaramente poi ci fa mettere in campo poi tantissime cose va bene quindi questo è per questo senso di, di, di realtà di comunione che appare no? oh, vedete pure nelle nostre chiese eh, durante le messe chi si mette al posto di là chi si mette all'altro posto di là eh, e io sono convinto di una cosa che se si avessero le porte della chiesa eh, delle pure là fuori si andrebbe a sedere tranquillamente eh, eh, non lo so se non vogliamo fare comunione mh, mh, mh, mh, o peggio ancora se vediamo l'assassino di quella persona ah, no, andiamo al lato opposto per non incontrare poi quella persona perché già pensiamo si ci diciamo, lo scambio della pace poi dopo gli devo dare poi la mano per lo scambio della pace eh, e intanto però vedete poi stiamo in chiesa stamattina ho letto una frase molto bella di, eh, è un proverbio eh, del Madagascar è riferita all'equarestia lì là sopra, no, a un certo punto però diceva così non facciamo come i cristiani che la domenica vanno a messa e il lunedì rubano le galline Che eh, la domenica ha messa tutto così perfetto, poi lunedì rubiamo le galline però la domenica poi stiamo a messa allora vi ricordate la volta scorsa um, iniziamo col capitolo 6 di Giovanni eh, Vedete ancora vede il foglio, chi è più bravo di tiene addirittura la saga scrittura poi in mano. Eh, eh, se vi ricordate, eh, dicevo questo lungo capitolo, eh, noi ne, ne, ne, ne meditammo solo metà, se vi ricordate. Se vi ricordate, dicevo che questo lungo capitolo viene intitolato la moltiplicazione dei pani. E noi diciamo che è un titolo che non condividiamo pienamente perché nel testo non si parla di moltiplicazione, ma si parla piuttosto di condivisione. Diciamo anche che sarebbe meglio non parlare tanto di miracoli perché Giovanni appunto non usa l'espressione miracoli, ma usa l'espressione segno. Diciamo anche che il miracolo è qualcosa che riempie un poco di più gli occhi, invece il segno è quello che poi dice un rimando. Eh, pensate ad esempio, noi ehm, potremmo dire che la religione... Eh, si fonda sui miracoli, la fede si fonda sui segni eh, e sapete il segno più grande è la fede che noi abbiamo nella fede è Cristo morto e risorto, e quindi è la croce, quello è il segno che noi abbiamo più grande, e questa è la fede, eh, quindi eh, la differenza tra la religione e, e l'essere credente è proprio questo: il credente ha un segno, il segno della fede. E quindi i miracoli ci importano relativamente. E quindi questa realtà qui. Vi ricordate anche qui, dicemmo, proprio questa realtà, che Gesù vede una situazione eh, che sta proprio intorno a lui, rispetto agli altri che non vedono, iniziando proprio dai suoi discepoli. E dicemmo anche la volta scorsa, di questa realtà, di questo segno, di questi cinque panni dei pesci, che non è importante la quantità. Eh, L'importante è anche quel poco che tu dai, ma che lo dai con tutto il cuore perché noi possiamo dare anche tanto, ma non darlo con il cuore, non produce niente, perché diciamo che il segno che qui viene condiviso è il fatto che questo ragazzo si priva di qualcosa per poterlo condividere con gli altri. Beh, certamente il ragazzo non avrebbe mai immaginato che avrebbe sfamato i suoi cinque panni le cinque persone, forse lui pensava, vabbè, condivido, andrà per dieci persone, però vedete, per lui bastava anche quello. E Allora, quella capacità che dicevamo la volta scorsa, dal passare dalle nostre mani nelle mani del Signore. Quindi ciò che è poco per noi nelle nostre mani, e oggettivamente è poco, obiettivamente è così, non dobbiamo illudirci, non è che non sia così. Cioè, cinque panni sono cinque panni nelle nostre mani, ma ciò che questi cinque panni nelle mani del Signore diventeranno, noi non lo sappiamo. lì eh, lavora con il legno, no? Eh, ad esempio, nelle nostre mani, se noi vediamo un pezzo di legno, dice, eh, è un pezzo di legno. Per un artista il pezzo di legno può diventare qualsiasi cosa. Per noi sembra assurdo e impossibile. Pensate anche a una statua. Una statua del resto che cos'è un blocco di marmo. L'artista in quel blocco di marmo vede già la statua, come la vede togliendo i pezzi che sono superflui. E quindi tutto sta nelle mani di chi noi mettiamo qualcosa, di chi noi mettiamo noi stessi. Nelle mani di chi ci siamo messi? Facciamo l'esempio, ricordate, no? Si è messo nelle mani di un bravo medico. E quindi quasi a dire stiamo tranquilli. Eh, eh, questi cinque panni, le nostre mani sono cinque panni. Nelle mani del Signore cosa diventeranno? Noi non lo sappiamo. Del resto le nozze di canna, vi ricordate? Eh, nelle mani del Signore, anzi neanche nelle sue mani, ma nella sua parola, l'acqua si trasforma in vino. Ma cioè Gli sposi hanno bisogno di vino e lui che cosa chiede? Chiede acqua, portate acqua. Eh, noi le scene dobbiamo, non le dobbiamo leggere in modo romanzato, cioè dobbiamo immaginarci davanti ai nostri occhi. Come anche vi ricordate, già l'abbiamo detto, quando lì il paralitico signore ti sono pedato di ma come lui certamente richiede la guarigione fisica e Gesù invece vede sempre su un altro piano. E eh, eh, così anche per noi chiediamoci ci sentiamo provocati sì, sì, quando ci porta su un altro piano. E quando lui ci porta su un altro piano, noi non è che abbiamo la sensazione, la tentazione, come vedremo adesso a un certo punto dire, ma Signore. Eh, chi è partecipato a messa eh, nella lettura di ieri, no, eh, stamattina, eh, San Paolo a un certo punto parla della risurrezione, parla di tante cose, no, eh? Eh, eh, stamattina, eh, inizia a parlare e tutti quanti l'ascoltano. A un certo punto San Paolo dice, questo è Gesù che è risorto dai morti. Quelli gli dicono, vabbè, su questo ti ascolteremo una prossima volta, e se ne vanno. Cioè, dice, tu vuoi parlare su questo, ma che cosa è questa? È una cosa proprio, sono favole, quindi dice, ti ascolteremo la prossima volta, parla, parla e se ne vanno. Eh, può capitare anche a noi così. Eh, Gesù non ci chiede sempre delle cose razionali. Eh, perché noi molte volte andiamo con la ragione. Attenzione, la fede non è che esclude la ragione. No, non esclude la ragione. Però Gesù non sempre ci chiede le cose razionali, perché appunto l'acqua che poi si trasforma in vino, il pane che diventa il suo corpo, tra poco adesso lo dirà alla fine, no? l'ultima parte, eh, eh, eh, il vero pane è il cibo che il Padre mio vi dà, E eh, voi continuate a venire qui perché volete del pane, ecco perché volete farmi re, ma non è questo. Don Antonio ci richiamava la samaritana, no, l'acqua, Eppure pure la samaritana lì non capisce, signore dammi acqua così non verrò più a pozzo, perché la samaritana va a lavorare, no andare lì a mezzogiorno a prendere acqua è faticoso, allora dammi di quest'acqua così io non verrò più qui al pozzo, e Gesù dice io sono l'acqua viva. Ma il discorso è sempre quello, se questo pane che lui mi dà mi sazia, se l'acqua che lui mi dà mi sazia, Don Antonio diceva quante acque ci sono, eh, quanti acque ci sono eh, anche nelle marche, no? Pensate no? e noi quante più marche abbiamo più possiamo scegliere quante più chiese abbiamo più possiamo scegliere, quante più orari abbiamo, più possiamo scegliere però chiediamoci a discapito di che cosa? la scelta a discapito di che cosa? è una scelta di comodo? è una scelta nella verità? è una scelta perché le scelte devono costarci qualcosa? Se tu scegli una cosa, la scegli perché ti costa noi non scegliamo le cose perché ci costano, noi scegliamo le cose che ci fanno più comodo. Ecco perché molto te non c'è lo scatto della crescita. E diciamo prima, no? è faticoso camminare in due, rispettare il passo dell'altro, rispettare i difetti anche dell'altro. Se sono da solo invece mh, subito farei. E quindi ecco che cosa significa quei cinque panni. Quella poca cosa. Consapevolezza che è poca cosa, che per me, e io di questa poca cosa me ne privo. Quindi attenzione, qualco, ma io poi non ho niente, e io poi il Signore così, poi becato te perché tu così. Non è così, perché stiamo a vedere nello zainetto nostro, della nostra vita, qualcosa c'è. Ai nostri occhi è poco, ma non agli occhi del Signore. E allora andare lì a cercarlo questa cosa è quella capacità di veramente di metterlo nelle sue mani. Partendo anche da un'altra convinzione, se io lo tengo perché forse già lui me l'ha messo. E quindi il fatto di donarlo non è altro che mettere in circolo un dono, perché i doni vanno messi in circolo. Eh, I vasi comunicanti, ricordateci volte scusate, guardate, ricordavano Ernesto E invece, molto noi mettiamo poi la, la, la paratia lì e, e l'acqua poi stagna, stagna. Ah, Prova da pensare, no, le cose che poi conserviamo nell'armadio, conserviamo nella dispensa, poi a un certo punto, ma verrà, uh, è scaduto. E i vestiti passano di moda e poi noi compriamo altri tranquillamente perché poi passano di moda e dobbiamo stare poi alla moda eh, diceva ehm, il padre della chiesa eh, diceva comunque, non mi ricordo il nome, scusatemi eh, San Giovanni Crisosto quello che tu hai nell'armadio conservato non è tuo, è dei poveri eh, Gesù Davanti a questo gesto, vi ricordate, anche qui non è dal nulla. Eh, niente, ciò che dà inizio al mondo parte come atto d'amore di Dio dal nulla. Ma nel momento in cui il Signore è poi ha posto in essere la creatura e nella creatura, vi ricordate, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi questa capacità e possibilità, niente più è dal nulla. Tutto dovrebbe partire dalla possibilità di mettere a disposizione il proprio cuore. E da questa realtà di questo ragazzo che mette a disposizione il suo cuore, Gesù fa quello che fa e lo fa partendo da che cosa? Anche Gesù fa ripartendo dal piano originario, con la preghiera, benedice, ringrazia il Padre con questi gesti, ricordate, alzò gli occhi al cielo, lo prese, lo benedisse e lo spezzò. È bello perché nel Vangelo di Marco e di Matteo, quando si parla della moltiplicazione dei panni, dice che Gesù eh, man mano li dava ai discepoli, i discepoli li qui invece nel testo dice che Gesù stesso li distribuisce alla folla, quasi passando i discepoli. E quindi quel pane che lui può dire dopo di essere il pane della vita, l'abbiamo detto e vi ricordate, eh, qui Giovanni sta, diciamo, sta commentando l'Eucaristia perché Giovanni non ha l'istituzione dell'Eucaristia nel suo Vangelo, però ci presenta questo, con questo lungo discorso. E' eh, quasi a dire che il pane della vita non è una forza degli apostoli. È, è qualcosa che mette a disposizione l'uomo, con il suo lavoro, la sua fatica, che il Signore nelle sue mani, con l'atto della benedizione e il rendimento di grazie, trasforma poi in realtà di salvezza. Allora capite anche qui, la nostra fatica, il nostro dolore, il nostro sudore, il nostro travaglio portandolo a lui e trasformandolo in preghiera diventa salvezza le nostre fatiche eh, anche quella del credere perché quella è una fatica noi facciamo esperienza no? chi crede a cuor leggero chi crede senza far fatica chi crede senza avere dubbi forse non è una vera fede si illude forse eh, la fede è faticosa. Beh, pensate i grandi santi, i mistici sì. soprattutto, no, eh, hanno camminato nelle notti oscure. La eh, San Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, eh, ma tutti i santi hanno avuto i propri momenti di crisi e difficoltà. Eh, gli apostoli stessi. E eh, eh, noi poi vogliamo che la nostra fede sia proprio chiara, perfetta, limpida. Eh, San Paolo lo dice noi non camminiamo nella visione eh, noi guardiamo come qualcosa che è uno specchio che una realtà non è ancora chiara, sappiamo ma non è chiara ai nostri occhi e con questa realtà, proprio perché noi siamo diversi, e le situazioni sono diverse noi ci imbattiamo ogni giorno con questa realtà è la fatica è ogni giorno è questa fatica che Gesù dice portatela a me è questa fatica che noi dobbiamo mettere in le sue mani e lui poi la trasformerà. E noi molte volte invece la nostra fatica ce la teniamo per noi. La sera quando andiamo a dormire, molte volte siamo tristi, stanchi, desolati, senza speranza, siamo disperati proprio per questo: perché quella fatica ce la teniamo per noi e pensiamo che sia improduttiva. Perché pensiamo come hanno pensato loro: ma che cos'è questo per tanta gente? Eh nelle mani del Signore non nelle nostre mani nelle mani è Lui il Salvatore non siamo noi salvatori ci fermiamo qui dopo questa realtà della preghiera di Gesù ora il testo continua, continuo versetto 14 allora la gente visto il segno che gli aveva compiuto diceva questo è davvero il profeta colui che viene nel mondo ma Gesù sapendo che venivano a prenderlo per farlo re si ritirò di nuovo sul monte lui da solo eh, eh, è strano questo versetto, perché dovrebbe essere una cosa bella questa eh, vanno per, fandolo, per farlo re finalmente qualcuno ha capito cioè qualcuno finalmente va Gesù non per condannarlo, per ucciderlo ma vanno a prenderlo per farlo re e eh, eh, noi vogliamo che Gesù Gesù è re, che Gesù regni Gesù invece che fa? Se ne sale sul monte da solo, c'è cosa che non quadra eh, perché ha detto il testo allora la gente visto il segno che io avevo compiuto cioè che aveva fatto questa condivisione dei pani, la gente giustamente che non ha fatto niente perché solo quel ragazzo ha fatto qualcosa ma gli altri non hanno fatto niente, si sono trovati con che cosa la gente? Con la pancia piena senza aver lavorato, senza aver faticato perché quando tu la cosa la ottieni senza fatica tu non ci fai, non dai peso alla cosa e quando la cosa tu la fatichi Tant'è vero, noi diciamo vicino ai nostri ragazzi, no? quando noi gli diamo la paghetta mensile o settimanale, o se non giornaliera, chi non la spende, come è giusto che sia del resto? Poi noi gli diciamo, quando un giorno lavorerà e capirà il significato dei soldi, cioè quando inizierà a lavorare e ci saranno delle difficoltà, non è che le spenderà a leggero quei soldini. Quindi, la gente che non ha fatto niente, visto il segno che ha compiuto, facciamolo re. Perché, facendolo re, che il re che cosa garantisce? Il re dovrebbe garantire, come un presidente, che cosa dovrebbe garantire? La serenità nel popolo. Di più, questo re che dà da mangiare e non si fa, e non si procura, chiede lui qualcosa da mangiare, dice: oh, me me meglio di questo. Eh, allora, capite, non hanno capito. E chi di noi non vorrebbe? Non hanno capito. Questo segno diventa un fallimento. Cioè Gesù stesso, come eh, fallisse nella sua missione. Allora capite i segni, i miracoli, chiamiamoli come vogliamo, abbiamo capito ormai la distinzione. Eh, non sono univoci, li possiamo interpretare come vogliamo. E possiamo far dire a un segno, al miracolo, quello che vogliamo, in base a quello che ci conviene. Gesù che cosa fa? Davanti a questa incomprensione risponde con un'azione. Si ritira sul monte a pregare. Si ritira sul monte a pregare. Beh, ora noi lo sappiamo il significato del monte. Il monte è il luogo alto per avvicinarti a Dio si ritira sul monte a pregare come quando nelle tentazioni se vi ricordate Gesù si ritira e il ritirarsi per Gesù è stare lui e il padre Gesù sente il bisogno davanti al clamore della gente che vanno lì per prenderlo per farlo rì sente il bisogno di dare la sua adesione al padre non alla folla e questa è una tentazione alla quale tutti quanti possiamo correre um, sentirci cercati sentirci amati uh, voluti bene cioè, ma è una cosa più bella di questa sì ma attenzione però è perché il rischio qual è? è? per la folla così ok accettiamo che cosa? di che questa pietra diventi pane eh, però se io ti, ti, rido, ti rido tutti capite? che cosa la conquista qual è? Cioè del resto, se tu Gesù vuoi che la gente ti segua, perché tu vuoi insegnare, vuoi che la gente ti segua, ti sta seguendo adesso? A che prezzo però? Allora che cosa fa? Si ritira sui monti a pregare. E, davanti a questa realtà ci ritiriamo noi a pregare. O restiamo lì giù nel successo e nell'applauso? che bella parola che mi hai detto mi è stato di conforto e eh, noi eh sì beh, sì è, è, è, è lì l'adesione alla volontà del padre l'adesione alla volontà del padre non c'è nella confusione nel chiasso è nel monte sopra sul monte da soli a pregare allora qui capite la provocazione subito eh, se è vero che c'è la nostra fatica se è vero che c'è la nostra delusione, c'è poi il momento in cui ci ritiriamo da soli sul monte a pregare. Abbiamo trovato il nostro monte. Eh, può essere la casa nostra, può essere la cappella, può essere la chiesa, può essere la villetta, può essere la piazza, può essere la spiaggia, può essere la montagna, quello che volete. Vuoi... Ma l'abbiamo individuata. Se non abbiamo individuato questo monte, eh, allora vuol dire che non ci siamo proprio saliti. Eh, vuol dire che facciamo le preghiere, ma il volto del Padre non l'abbiamo ancora incontrato perché il, è Gesù confrontandosi con il Padre che capisce come essere Messia eh, Gesù deve scegliere un modo come essere Messia forte, potente, come figlio come colui che rivela la volontà del Padre e allora ha bisogno di questo eh, prova a pensare quando un'altra volta si ritirerà a pregare dopo la preghiera chiama i dodici e li istituì e a un certo punto si legge eh? e Giude Iscariota che poi lo tradì dopo aver passato la notte in preghiera con il padre e già gli era stato messo giù da davanti Eh, lì è lo sguardo diverso, è con il Padre che lo sguardo diventa diverso. Pregare il Padre significa, stare sul monte, significa che tu ti metti dal lato di Dio e inizi a guardare il mondo come lo guarda Dio. Quindi non è semplicemente guardare gli occhi negli occhi col Padre, perché questo sapete, è la contemplazione, Dio quanto si bello ma se mi dire Dio quanto sei bello finisce lì e quella è la santità personale è una santità personale che ti arriva per comunicazione perché noi saremo santi perché lo guarderemo dirà San Giovanni lo vedremo così come egli è e noi saremo come lui ma questo non serve agli altri perché se io sono santo e finisce lì la mia vita agli altri non serve a niente la mia santità la santità di Gesù non serve a niente quello che serve è quello che Gesù ha fatto la donazione quindi non è semplicemente salgo sul monte per guardare Dio negli occhi e dire quanto sia bello serve mettermi a fianco a Lui per guardare come Dio lo guarda il mondo Dio come guarda il mondo quello che fa per il mondo e quindi stare a fianco a Lui significa capire che cosa devo fare perché se dalla preghiera io non esco con questa domanda oh beh, di aver capito che cosa devo fare, io non ho pregato, ho fatto un puro atto di, ego di egoismo. Dalla preghiera si esce sempre con una decisione di fare qualcosa. La contemplazione è necessaria, come passaggio primo, ma deve portarmi all'azione. Tra l'altro, se vedete nei Vangeli, generalmente quando si chiede l'amore, è sempre coniugato con qualcosa a fianco. Non c'è amore più grande che dare la vita. Allora, io capisco nella contemplazione lui che è l'amore, dare la vita. Allora, lo metto a fianco a lui e vedo. Eh, Filippo non l'ha fatto questo. Quando Gesù ha detto che cosa possiamo fare? Filippo non l'ha fatto questo perché non ha visto, non si è messo a fianco a Gesù per vederlo. E quindi si sale sul monte. Dobbiamo salire sul monte. Ed è faticoso salire. Eh, ricordatevi quando andavamo Mugnano del Cardinale. Vi ricordate lì, là dietro. Eh, è faticoso salire. Sarà anche faticoso Va bene, poi dopo ci risvederai dopo. Mm. Attenzione, una cosa sono le cose facili, una cosa sono le cose vere. E non è detto che le cose vere siano sempre facili. Sale sul monte. Venuti intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca, e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarno. Era ormai, era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca e ebbero paura. Ma gli disse loro, sono io, non abbiate paura. Allora volero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva nella quale erano diretti adesso qui si apre una scena particolare perché, attenzione perché Gesù si ritira sul monte a pregare e succede una cosa strana lui si ritira sul monte i discepoli se ne vanno venute intanto la sera quindi Gesù è stato sul monte a pregare sarà stato per un po' di tempo perché arriva la sera i discepoli scesero al mare Gesù sale, i discepoli scendono Ricordate i due di Emmaus? Eh, se ne andarono e diciamo Emmaus, la, Gerusalemme, la crocifissione, il punto alto, Emmaus il punto basso. Non è semplicemente una dimensione spaziale e geografica, anche quella esistenziale sta qui. Gesù sale sul monte, vicino al Padre, loro scendono giù. C'è una scena nell'Antico Testamento, se vi ricordate? quando Mosè sale sul monte per ricevere le dieci parole che noi chiamiamo i dieci comandamenti. Sarebbe più corretto dire le dieci parole. Decalogo questo significa, eh, dieci parole. E dice il testo che Mosè sul monte restò 40 giorni e 40 notti. Poi aggiunge senza mangiare e senza bere. Quando Mosè sta sul monte per questi 40 giorni, il popolo giù, Vede che Mosè non scende e va da Aronne Dice, a Ronne, questo Mosè che dice che il Signore gli ha parlato, noi non sappiamo che fine ha fatto, sono passati 40 giorni. Fa una cosa, facci un Dio, mettilo davanti a noi e noi questo Dio seguiremo. E lì fece lui il vitello d'oro. 40 giorni, chiaramente, la gente si è scocciata di aspettare perché tu le cose o le fai al tempo giusto e quando dici tu oppure quando il tempo più non corrisponde a quello che vuoi tu, chiaramente allora basta quindi Mosè che tarda là sopra per 40 giorni, allora il popolo si stanca, si scoccia facci un Dio facci un Dio, capite? Uh, noi, a immagine e somiglianza di Dio, il popolo chiede un Dio a propria immagine e somiglianza, in modo che lo mettiamo davanti a noi e non ci mettiamo noi davanti a Lui, mettiamo noi, Lui davanti a noi e mettendo davanti a noi, noi che cosa facciamo? Lo possiamo dirigere, Dio va a destra e Dio va a destra, Dio va a sinistra e Dio va a sinistra, ma non è così che noi vogliamo Dio, diciamoci la verità, quando noi lo preghiamo, non lo preghiamo perché lo vogliamo così, che debba andare a destra, o debba andare a sinistra cioè non deve fare quello che vogliamo noi. E quindi il popolo devia, così fanno i discepoli, e così facciamo forse tante volte anche noi. Gesù se ne sale sul monte a pregare perché deve aderire al Padre, e quella sua adesione al Padre certamente è per il nostro bene, però per noi è un ritardo, perché Dio è sempre ritardo sui nostri orologi, non sulla sua parola, sulla sua parola Dio è sempre puntuale, ma è ritardo sui nostri calendari. e ci stanchiamo, ci scocciamo prendiamo la barca e ce ne andiamo via e dove andiamo? sempre più giù eh, sempre più lontano eh, che poi vedremo non sarà mai però lontano da lui noi pensiamo, ma non è mai così eh, e quindi di questa realtà e attenzione perché dice il testo intanto i suoi discepoli, quindi erano i dodici, quindi qui si sta parlando proprio di un'esperienza traumatica che questi hanno vissuto cioè quindi anche i dodici sono eh, incappati nello stesso errore della gente, andiamo a prendere quel falore, perché così darà anche a noi, anche i dodici sono caduti in questa tentazione quindi anche stare vicino a lui significa molto anche cadere in questa tentazione qui sono, dice, i suoi quindi quei dodici lì, Pietro, Giacomo Giovanni, quelli che noi conosciamo quelli che lui ha chiamato e quelli che dopo eh, dirà l'abbiamo ascoltato domenica io ho scelto voi, non voi avete scelto me Quindi veramente è un'esperienza traumatica perché con il Signore molte volte facciamo queste esperienze proprio che, che ci traumatizzano e scendono, scesero al mare. Sapete, no? nella scrittura il mare è simbolo del male. Tanto è vero che nell'atto creativo Dio pone limite al mare, dice fin qui arriverai, oltre non andrai. E quindi di che cosa è che il Signore che il limite ha messo il limite al male e quando dopo Gesù cammina sul mare e fa capire una cosa, perché se loro scendono nel mare e si allontanano quindi è il loro peccato, Gesù camminando sul mare che cosa fa capire? Che ha dominato e ha sconfitto anche il male, anche il loro peccato ecco perché gli va incontro e ricordatevi nell'Esodo quando poi Mosè scende così, quando, eh, il mare si apre Eh, il Signore cammina sul mare eh, quindi ha sconfitto il male ha sconfitto il peccato ecco perché dice sono io, non temete e eh, quindi loro vivono questo peccato perché hanno peccato pe anche loro vogliono farlo re si allontanano da lui, hanno peccato allontanarsi dal Signore hanno peccato è eh, eh, eh, il peccato è proprio in questa in realtà di questo mare che si allontanano sempre di più ma il Signore cammina sul mare cammina sul nostro peccato il Signore e eh, dirà San Giovanni il nostro peccato Dio se lo gettò alle spalle eh, c'è una sottigliezza qui ve, ve la presento però ve la offro dice il testo salirono in barca non dice salirono sulla barca Manca, manca l'articolo determinativo, dice ma che significa? Perché attenzione, perché se io dico prendiamo la barca e se dico prendiamo una barca c'è una differenza, perché se dico prendiamo una barca, prendiamo una barca qualsiasi, se dico prendiamo la barca, sto dicendo quella barca lì particolare, voi sapete che la barca indica che cosa? Indica la Chiesa. E in Matteo e in Marco lì abbiamo la barca. Quindi lì dentro è quando Gesù, vi ricordate, si addormenta sulla barca. Che lì dice che è sulla barca. Quindi Gesù è sulla barca. Qui dice: una barca. Gesù non c'è in questa una barca. Arriverà dopo. Quindi i discepoli salgono su una barca. Una barca qualsiasi, quasi a dire torniamo alle cose nostre di prima come se questa esperienza con questo Gesù che è salito sul monte come Mosè e non sappiamo che fine ha fatto, è finito come i due Demos, se vi ricordate se ne andarono dopo tre giorni perché non è successo più niente, quindi tornano alle cose di prima a quelle barche che loro avevano lasciato quando lui li chiamò seguitemi, farò pescare, lasciateli e la barca lo seguirono quindi salgono su una barca e si allontanano e si avviarono verso l'alta riva del mare, in direzione di Cafarno, capite proprio? Cioè proprio non vogliamo avere più niente a che fare. L'alta riva, all'altro lato proprio, eh, di Cafarno. Era ormai buio. Eh, questo buio ritorno, ritornerà pure un'altra volta, sempre in Giovanni, nell'ultima cena, eh, dopo Gesù che lava i piedi dei discepoli, e uno devo mi trattirare eh, quello che devi fare è farlo presto, dice il testo, e Giuda uscì e annota Giovanni, era notte. Era notte, eh, il buio e, e, e le tenebre. Eh, dice Giovanni al primo capitolo, ehm, venne nel mondo la luce, eh, ma, le, ma le tenebre non l'hanno accolta. Dice una traduzione, le tenebre non l'hanno vinta o non l'hanno avvinta. Eh, la luce la si può anche rifiutare. Però chiaramente per rifiutare la luce tu devi fare una cosa che non è naturale, devi chiudere gli occhi. Eh, c'è cioè quella canzone di Cementano, vi ricordate che pregherò, dice, tu non devi odiare il sole perché tu non lo puoi vederlo, ma c'è, non lo puoi vedere, ma c'è. Puoi chiudere gli occhi e dire che è buio, ma perché chiudi gli occhi? e quindi vedete questa realtà dell'allontanarsi eh, provoca che cosa? provoca che tu non capisci più niente non vedi più nulla e, e quante volte noi non vediamo più nulla presi dalla tristezza, dalla rabbia, dalla delusione dalle lacrime non vediamo più nulla non vediamo più le cose per quelle che sono ci sfuggono abbiamo degli occhiali sbagliati la gradazione non è più giusta ed è buio e in più, vedete, come le altre cose, era buio e Gesù non le aveva ancora raggiunti, venne il mondo, la luce vera, non le aveva ancora raggiunti. Però Gesù non è lontano, assente o distante, perché molte volte l'assenza è un modo diverso e più forte di essere presenti. L'assenza è un modo diverso in certe situazioni. È più forte dove sei ancora di più presente. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. E, e, e tutti quanti ne facciamo esperienza, no? Quando man mano inizia a cadere e vai sempre più giù. E poi arrivano altre le tempeste esterne le altre cose. Noi diciamo no, i guai non vengono mai uno da solo, ma sempre i guai insieme. Ma se ne arriva uno e poi tu guai. Insieme. Però fateci caso, queste cose avvengono sempre, solo che altre volte tu le riesci ad affrontare diversamente perché non stai nella tempesta. Quindi non dipende allora dalla realtà esterna, dipende da quella interna, dipende da come sei tu, da come sei tu riesci ad affrontarle o non riesci ad affrontarle perché quando tu stai bene diremo noi hai Gesù nel tuo cuore facciamo, parliamo adesso un po' più di spirituale tu affronti tutto ma quando già non ce l'hai nel cuore e quindi già ti sei allontanato è chiaro che arriveranno quelle cose che già ci sono non è che arrivano già ci sono ma in quel momento ti stanno tutti quanti addosso è il vento e la barca iniziano a remare il mare, il mare è contro è co capite? è tutto contro ma Già è tutto contro. solo che però noi riusciamo poi a attraversare tranquillamente, perché attraversiamo con lui, perché stiamo bene, siamo, siamo più forti. Lui dice, in quei momenti che non siamo forti, chiaramente è tutto contro. Eh, ma eh, beh, Quando io sto bene, adesso che sto bene così, però se inizio, mi viene la febbre, inizio a indebolirmi. Ed è più facile che poi puoi può involare un'influenza, poi la bronchite, poi la polmonite, perché sono debole. E quindi è più facile. Però... Eh, quello che c'era oggi eh, ci sarà anche domani se mi arriva l'influenza non è che domani l'influenza arriverà qualcosa in più quindi sono le mie difese che iniziano ad abbassarsi dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia ehm, dovrebbe essere sui credo 7-8 km essere... 7-8 km giusto videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca e ebbero paura videro, eh, adesso vedono però hanno paura eh, hanno paura perché? perché lo sanno che hanno sbagliato, stanno in difetto eh, perché pure noi così abbiamo paura quando sappiamo la cosa così vorremmo certo proprio nasconderci, ricordati quando eravamo bambini eh, Gesù però che camminava sul mare e si avvicinava alla barca l'ho detto Gesù loro vedono Gesù e Gesù che va verso di loro perché evidentemente già Gesù li ha visti e Gesù non li ha proprio persi di vista e ancora una volta c'è questa premura e cura di Gesù nell'andare incontro e non è che Gesù si mette lì e dice, tornate indietro, cammina sul mare per andare presto incontro. E veramente l'amore mette le ali ai piedi. E invece noi come ragioniamo? Perdono, però da venire a chiedermi scusa invece capite qui l'amore parte cioè non, è, non aspetta il, il padre del figlio del prodigo vi ricordate appena lo vide commosso gli corsi incontro e noi invece chiediamo tutte le garanzie prima no? allora vediamo che garanzie mi dai hai capito? hai capito bene gli sbagli che hai fatto? se hai capito allora adesso mi raccomando non lo farei più ok vabbè riconciliamoci facciamo pace Invece no, eh, cammina perché gli deve andare incontro, perché stanno in difficoltà. Eh, stanno in difficoltà, stanno nel peccato. E Gesù non può permettere che l'uomo stia nel peccato. Non lo permette. E si avvicina, camminando anche sul mare. Eh, non lo permette perché sconfigge. Eh, guardate, Gesù fa la voce grossa solo in questi due casi quando viene svilito il Tempio e il luogo dove Dio abita e quando l'uomo e quando Satana vuole svendere l'immagine dell'uomo che è fatta immagine e somiglianza di Dio qui Gesù fa la voce grossa e gli disse loro sono io, non abbiate paura ora, a noi questo sono io non abbiate paura, dice ben poco per l'ebreo sa bene che quella parola sono io è un'espressione particolare espressione che si trova in Esodo 3,14 quando il Signore parlando con Mosè nel ruolo Tardente eh, ma tu mi mandi dai, chi devo dire che tu sei? e lui risponde che sei, io sono colui che sono quindi quel io sono sono io, invertiamo io sono i dodici che ascoltano Gesù dire io sono capiscono subito chi sta parlando eh, eh, non abbiate paura loro hanno paura non abbiate paura eh, anche qui vi ricordate come il giorno di Pasqua molte volte che Gesù si avvicina eh, Gesù eh, a lui preme questo non dobbiamo avere paura perché nella vita quando abbiamo paura commettiamo le sciocchezze più grandi quando uno ha paura eh, la paura non ti fa fidare, la paura non ti fa affidare la paura ti fa chiudere in te stesso la paura ti fa cadere nelle depressioni, la paura eh, ti, ti immobilizza, la paura non ti fa fare più i passi necessari. Non abbiate paura, perché sono io. Allora capite qui l'atto di fede quanto è grande. Allora volero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Eh, il testo eh, no, non si capisce se Gesù sale o non sale sulla barca. Però una cosa è certa: che appena Gesù si manifesta, la barca toccò subito la riva. Scompare la tempesta. Il mare non è più contro, non c'è più il vento contro. Subito toccò la riva. Verso eh, la riva verso la quale erano diretti. Dove erano diretti? Dove è subito la barca toccò la riva e, eh, eh, alla quale erano diretti. Gesù è diretto, diretto verso. E quindi lottò con la riva, verso la quale erano diretti. Eh, la riva verso la quale sono. Gesù è diretto nella sua vita verso che cosa? Gesù è diretto? Nella sua vita, Gesù è diretto verso chi? Il padre, il vuoto del padre e quindi nel momento in cui c'è Gesù dopo che si è fatto anche l'esperienza del peccato subito con Gesù che arriva e dice non abbiate paura, non abbiamo paura subito raggiungiamo verso lì dove si è diretti, cioè verso il Padre però, però capite c'è tutto il cammino che bisogna fare eh, beh, io non, non direi che non, non, non che non sia semplice, cioè è, è, è leggerlo questo cammino nella nostra vita, perché noi molte volte non lo leggiamo nella nostra vita, perché è così, potessi anche oggi siamo in questa difficoltà, però forse non ce ne siamo resi conto o siamo rimasti ancora da soli nella barca non l'abbiamo riconosciuto non l'abbiamo accolto e vedete che qui c'è una differenza rispetto sempre agli altri dove si parla di questo fatto mentre negli altri gli apostoli gridano Signore, abbi pietà di noi preoccupati, salvaci qui gli apostoli non dicono niente è Gesù che anche qui li previene non gridano aiuto salva senza che loro possano gridare aiuto. Eh, ricordate, lo vedemmo no? quando il pastore va in cerca della pecorella, fin quando non la trova, non trova pace. E eh, eh, la barca arriva lì dove erano diretti. Il padre, il porto e il padre. E, ehm, Proviamo adesso a passare dall'episodio storico alla nostra vita. Noi adesso abbiamo letto il testo, facciamo sì che adesso il testo legga noi. Facciamo sì che adesso il testo, tramite lo Spirito, legga la nostra giornata.